Ok, allora, eh, io oggi terminerei di vedere un paio di aspetti che ci mancano ancora sui diagrammi delle classi e poi farei un primo esercizio eh, di applicazione di queste cose e poi la settimana prossima sarà dedicata sia nelle ore di laboratorio che nelle ore di... Ehm, eh, Lezione, diciamo, di aula, fare esercizi sempre su questo argomento. Allora, il, ci mancano ancora alcuni, eh, spe, alcune specificazioni possibili sul tipo di associazioni che possiamo definire tra classi. Eh, ieri dicevamo, tra due classi può esserci un tipo di associazione e quando semplicemente tracciavamo una linea, questa era la più generica possibile, no? la più mh, astratta possibile. Poi abbiamo cominciato a dire, ma magari eh, di questa situazione anche, posso anche identificare un verso, una direzione, posso anche indicare dei ruoli e aggiungo informazioni alle associazioni per specificarle meglio e restringerle via via, specificarle sempre di più. No? Creo delle relazioni più particolari, meno generali, ma più adatte al caso specifico. I modi per applicare delle restrizioni in UML alle eh, associazioni sono molti. Hm? Eh, noi qua citiamo quelli che useremo di più. Il più semplice, che tra l'altro già conoscete, perché vi arriva, ci arriva, diciamo così, in dote dal corso di base di dati, è quello della molteplicità. Molteplicità di una relazione indica il numero di occorrenze o distanze o di oggetti che, con cui ciascun oggetto posto a un lato della relazione può essere rispettivamente eh, all'altro lato della relazione. Cioè se ogni oggetto che si trova su un lato della relazione può essere in relazione con 1, 2, 3, 4, più eventualmente occorrenze di oggetti diversi che si trovano dall'altro lato della relazione. È possibile specificare dei vincoli sul numero di oggetti che posso trovare dall'altra parte, quindi sul numero di occorrenze diverse della relazione alle quali ciascun elemento della prima classe o separatamente ciascun elemento della seconda classe può partecipare. Vincoli che tipicamente sono vincoli di tipo minimo massimo, cioè un range, no? un intervallo di valori minimo massimo eh, che indica appunto il numero massimo di, di appartenenze, il numero massimo di eh, volte in cui quell'elemento viene usato in quella relazione. E viene indicato con questa notazione molto semplice. Minimo puntini massimo. Eh, questo esempio ci dice che c'è un oggetto macchina, car automobile, è un oggetto ruota e un'auto un monta delle ruote. E eh, questi numeri sono da leggersi. Guardando dall'altra parte del ponte, vuol dire che ciascuna macchina, immaginate questa è una classe, no? è fatta di tante istanze. Qui dentro ci sono tante macchinine e qui dentro ci sono tante ruotine. La relazione mount è una relazione che in realtà lega la specifica macchina con la specifica ruota, cioè quella ruota è montata su quella macchina. E cosa indicano queste molteplicità? Indicano che una determinata specifica macchina può vedere delle ruote, cioè può essere montata, può essere collegata attraverso l'associazione con delle ruote il numero pari al massimo 4, ma al minimo 0. Quindi questo numero visto su ruote sul lato delle ruote, quindi bisogna solo abituarsi a leggerlo, significa che ciascuna macchina, è un vincolo sul lato macchina in realtà, su che, il numerino che è scritto vicino alle ruote, dice che ciascuna macchina può montare da 0 a 4 ruote. Mentre invece se mi metto nella ruota, la ciascuna ruota può essere montata, qui sto definendo la relazione col verbo passivo, perché la sto percorrendo al contrario della sua freccia, ciascuna ruota può essere montata su 0 o 1 macchina, cioè o è lì impilata oppure è montata su un'auto. La stessa ruota non può essere montata su due auto diverse. Quindi quando un'auto può partecipare in più relazioni monta con più ruote diverse, fino a 4, una ruota può partecipare a una relazione monta con un'auto, non con due. In entrambi i casi queste relazioni sono relazioni di tipo opzionale perché il valore minimo è zero. Il fatto che il valore minimo sia zero è un modo diverso di indicare che la relazione è opzionale. Quindi il modo per leggere queste cardinalità è sempre questo. Immaginiamo di essere di uno di questi e chiediamoci con quanti degli altri posso essere collegato. Um, vabbè ciò che abbiamo detto: le cardinalità, soprattutto nella fase di specifica, di solito salvo casi particolari o derivati proprio dalla natura fisica degli oggetti, ma eh, tipicamente si usano solamente tre valori per specificare queste cardinalità in fase di specifica, in fase di analisi come siamo noi, 0, 1 o infinito, infinito si usa l'asterisco, perché è molto difficile appunto dire il limite massimo è 7 o 4, no? dicevamo ieri come esempio un corso deve avere almeno 5 studenti, dove l'ho arrivato 5, non è un vincolo forte che deriva dalla natura delle cose, l'auto massimo 4 ruote, bah, sì, sì, forse può aver senso. Dipende dal concetto che abbiamo di auto, perché se il nostro sistema lo vogliamo poter concepire anche per veicoli di tipo diverso, non necessariamente il limite è 4, no? magari abbiamo il furgoncino che è dietro alla doppia ruota e quindi siamo 6. Eh, e quindi spesso piuttosto che ipotizzare un valore, un vincolo, la cardinalità troppo presto, No? prima ancora di conoscere la specificità degli elementi, si preferisce non mettere un vincolo superiore. 1 eh, punto asterisco vuol dire da 1 in su. Mm? Eh, e quindi, di fatto, poiché indicare come massimo lo 0, indicare come minimo l'asterisco non ha senso, rimangono 4 casi possibili che tipicamente si giocano. Eh, il minimo può essere 0,1, il massimo può essere uno infinito, quindi vuol dire sto vincolando la, la, la relazione ad essere obbligatoria oppure no, per uno dei due versi, eh? per ciascuno dei due versi della, della relazione. È obbligatorio partecipare? Sì, no. E se è obbligatorio, è possibile partecipare più di una volta? O, o anche se non sia obbligatorio. Quindi il lato massimo ci dice, in certo, in certo senso, è vietato partecipare più di una volta nel caso in cui non sia infinito. Il lato minimo, nel caso in cui sia zero, non sia zero, scusate, ci dice che è obbligatorio. Sono queste le due informazioni chiave no? che ci vengono veicolate dalla cardinalità. Poi, in realtà, uno, una cardinalità, nessuno vieta di scrivere tre puntini, puntini, sette. Ma sono casi che non, si capita, non capitano quasi mai a livello di specifica. I vincoli principali, eh, che cominciamo a esprimere già da ora, appunto l'obbligatorietà, ossia un elemento non può esistere se non è collegato uno dall'altra parte. Ad esempio il fatto la classe persona e la classe città, se la relazione è nato a o residente in, quella può essere una relazione di tipo obbligatorio per la persona, quindi sul lato città avrà una moltiplicità minima pari a 1. Nato a, anzi sarà esattamente uno, la moltiplicità dovrà essere uno, puntini puntini 1. Una persona è nata in un luogo e deve, e deve esserci, non può esistere una persona se non ha un luogo di nascita, perlomeno nel, nella realtà sicuramente, anche nel mio sistema informativo non voglio poter inserire una persona che non sia collegata a un luogo di nascita, perché se no vuol dire che ho informazioni incomplete su questa persona e quindi non ce l'ho la persona. Ho solo i frammenti di cose, ma non posso ancora parlare di un oggetto persona se non ha tutte le proprietà che voglio che abbia. Quindi alla fine, nella pratica, la molteplicità 0, puntino punti infinito non la si indica, è quella che dice, beh, fate un po' cosa volete. Può esserci non esserci, può esserci una volta, più volte. In quel caso non si indica nulla. Non si scrive mai 0, infinito, è il, è il default. No? Se non scrivo nulla non sto in, eh, aggiungendo dei vincoli. Quindi la molteplicità che si trovano sono 0,1, quindi una proprietà che può esserci o no, se c'è, ce n'è una sola, oppure eh, 1 infinito, che vuol dire obbligatorio, ma oltre ad essere obbligatoria può essere anche molteplice. Oppure la 1,1. Che dice, beh, deve esserci esattamente uno, come il discorso della, della città di nascita, hm? del luogo di nascita. Quindi la sintassi ci permette di fare ciò che vogliamo, ma poi appunto i casi specifici, eh, poi essendo molto improbabile che noi conosciamo dei valori numerici effettivi da vincolare, a cioè, me appunto, eh, salvo casi particolari, ad esempio se stiamo parlando dei giorni della settimana, beh, quelli sono sette. Sono sette. Non è prevedibile, o meno, che nel, nel futuro prossimo qualcuno decida di cambiare il numero di giorni della settimana, allora quello è un numero che mi posso pensare di spendere a livello di specifica perché quelli sono. No? Però, in altri casi, se sono numeri che arrivano proprio dalla natura, no, dalla, eh, allora va bene perché tanto non dipendono da noi, non dipendono dal, dal sistema informativo, dall'azienda, eccetera. Sono quantità fisiche direi: allora le possiamo usare, altrimenti. È troppo presto specificare dei valori. Vabbè, qui fa vedere alcuni esempi in cui c'è un ordine, vendita, fattura. Dice che... Proviamo a leggerlo mentalmente. Quando ho un ordine, questo può essere associato a una fattura, attraverso l'operazione di vendita, ma una fattura necessariamente dovrà essere associata a un ordine e a un solo ordine. Perché io ho un ordine ma non ho ancora fatturata, perché non è ancora arrivata la merce, non è ancora arrivata la fattura, però l'ordine c'è già. Ma quando parlo di una fattura, questa deve essere associata esattamente a un ordine. E quindi questo deve essere associato esattamente a un ordine mi viene riassunto da questo 1 qua. Quando c'è l'1, un numero solo funge sia da minimo che da massimo, chiaramente. Quindi è come se fosse scritto 1 puntini puntini 1. Esattamente 1 vuol dire. Mentre invece lo 0,1 significa che può esistere un ordine anche se non esiste, dico io tra parentesi ancora, la fattura corrispondente. Ma poiché il futuro non lo conosciamo, devo dire, che se non esiste la fattura, l'ordine ha senso di esistere. Um, questa sotto è quell'esempio di prima. Una persona può essere residente in una città, anzi, deve essere residente esattamente in una città. E una città, invece, può avere come residenti un numero imprecisato di persone, anche nessuno. Se io elenco la città del mondo, non è detto che tutte le città del mondo siano popolate dalle persone che sto rappresentando nel mio archivio. Um, un turista. È un viaggio fa una prenotazione, Quindi, il turista prenota viaggio e in questo caso dice che il turista può prenotare un numero qualunque di viaggi, anche nessuno, anche più di uno, e il viaggio per dirsi viaggio però deve avere almeno un turista iscritto, se no non è, non è un viaggio perché non c'è nessuno che sta andando, Quindi, per poter parlare di viaggio devo avere almeno un turista iscritto. Quindi, visto in questo modo, questo pezzo di diagramma delle classi mi fa pensare a un viaggio in fase di organizzazione, non un viaggio pubblicizzato. Quando pubblicizzo un'offerta di viaggio, lì non ho ancora nessun turista iscritto. Poi quando si iscrive il primo turista comincia, turista comincia a parlare di viaggio organizzato. Di istanza specifica di quel viaggio, eh, che avevo offerto in generale, adesso comincia a essere delle persone, quindi cominciano, cominciano a fissare le date, cominciamo a fissare i costi, e quindi è un'entità diversa, una, un concetto diverso rispetto all'offerta, alla pubblicità. E beh, questo diciamo così abbiamo riletto quello che già conoscevamo, abbiamo rinfrescato un po' la memoria rispetto alle basi dati e sulle molteplicità. Altre due. Eh, Diciamo così, specificazioni ulteriori, restrizioni sul significato delle associazioni che citiamo qua, sono una è eh, l'aggregazione. L'aggregazione è un tipo di associazione, è rappresentata da questo quadrato messo in diagonale, su uno dei due lati, che dice che B è una parte di A. Cioè A è una... Entità, un oggetto, B è un altro oggetto, e B fa parte, proprio, di solito fisicamente, oppure logicamente, ma immaginiamolo pure fisicamente, è un componente di A. La sedia è un pezzo dell'aula. La cattedra è un pezzo dell'aula, è una parte dell'aula. Allora, c'è una relazione tra sedia ed aula, una relazione tra cattedra e aula è la relazione di contenimento, di essere dentro, di far parte di. Allora, per anche visivamente no, rendere più evidente il fatto che la relazione è di questo tipo, si usa spesso il simbolo di aggregazione. Poi a volte c'è anche un simbolo leggermente diverso che si chiama composizione, che è un quadratino ma riempito, nero, quindi pieno, in questo caso indica che A non è altro che la somma delle sue parti. In questo caso, ad esempio, dell'aula e degli oggetti che contiene, l'aula, in certo senso, ha un significato, ha degli attributi, ha delle proprietà anche in aggiunta agli oggetti che contiene. Mentre invece ci sono delle entità che non sono altro che ne so, io, se io parlassi di un'entità che è la lista della spesa, questa è composta di oggetti che sono la voce della lista. Ma oltre all'elenco delle voci, non c'è altro nella lista della spesa. È quella. Allora, in questo caso, oltre che di aggregazione, oltre che dire la lista della spesa è l'aggregazione delle sue voci, in quel caso si parla addirittura di composizione. Per dire, è un'aggregazione e non c'è nulla di più non c'è null'altro che una semplice aggregazione allora chi vuole fare il pignolo parla di composizione e riempie di nero, fa nero ha riempito il pallino, il rombo perdono, per dire che è più forte altrimenti in aggregazione io so che contengo delle parti ma contengo anche delle informazioni al mio livello che non sono semplicemente la somma delle informazioni che provengono dalle mie parti se anziché la lista della spesa appunto parlarsi di un ordine, è vero che anche lì un ordine ha delle voci d'ordine, ma poi l'ordine ha anche delle altre informazioni a livello di ordine, che sono la data, il fornitore, eh, il budget, l'ordinante, eccetera. Sono dei dati suoi, che non sono dati che si possono prendere eh, semplicemente dalle proprie parti. Eh, vabbè, sul campo fisico è più facile vedere le cose. Qui fa vedere che un'auto è, è collegata a un motore, è collegata... Ha dei pneumatici e può essere collegata a un CD player. E il tipo di collegamento, il tipo di associazione è di tipo aggregazione. Appunto, queste cose sono. Queste altre entità sono messe dentro. Fanno parte di quando parlo di oggetto auto, sto parlando di altri oggetti che non sono solo in associazione. In qualche modo come dire, l'auto è associata al venditore o al concessionario che con l'ha venduta. Questo è un tipo di associazione. L'aggregazione è una situazione più forte perché dice che quando parlo di auto si porta dietro anche tutta un'altra serie di oggetti che ne fanno parte, che poi descrivo separatamente perché mi servono, ma comunque fanno parte del concetto di auto. Stiamo parlando ovviamente di istanze diverse, c'è cioè un'istanza di auto che è collegata a un'istanza di motore, che avrà tutte le sue descrizioni, e attraverso questo dirò che è montata dentro, proprio dentro quell'auto. Spesso, avere un'aggregazione significa anche che la molteplicità da questo lato è 1. Spesso. Perché se dico che un oggetto è composto da un altro, soprattutto nel caso di oggetti materiali, l'oggetto che li compone, cioè un motore, non può essere messo in due auto diverse se l'auto è composta da un motore. Contiene un motore. Quindi sul lato sinistro qui la molteplicità non è scritta, ma anziché leggere libera a 0 infinito, tendenzialmente è leggiamo 1 perché è un oggetto contenitore che ne contiene altri più piccoli, e ciascun oggetto più piccolo diciamo, è contenuto dentro un contenitore. La natura dell'associazione, dell'aggregazione, eh, tu sei parte di me e quindi sei parte di un solo me, non, non può essere contemporaneamente parte di due me diversi, altrimenti che parte sei. Questo nel caso degli oggetti materiali, nel caso invece degli oggetti immateriali è un po' meno vero, possono esserci dei casi più flessibili. Uh, ci sono poi dei casi, ma su questo non voglio spendere tempo, in cui le associazioni sono più complicate, nel senso che non basta solo dire A ah, è associato a B attraverso qualche verbo, attraverso qualche tipo di relazione, ma il momento di associarsi si porta dietro delle informazioni in più. No, qui fa vedere una relazione tra un consulente, la classe di consulenti e la classe delle aziende, eh? e c'è una relazione lavora per, consulente lavora per l'azienda. E mi chiedo dove devo scrivere o dove appartiene la conoscenza di quanto prende questo, quel, quel consulente? Eh, sicuramente non è una proprietà dell'azienda. Per questa azienda avrà 12.000 consulenti e ciascuno lo pagherà una quantità diversa. E lo stesso consulente anche non è detto che applichi la stessa tariffa, riesca ad applicare la stessa tariffa a tutti i clienti, a tutte le aziende per cui lavora. Magari per alcuni riesce a spuntare un pochino di più, per altri invece spunta un pochino di meno. Quindi la tariffa della consulenza è una proprietà non del consulente, non dell'azienda, ma della relazione che si viene a creare tra quello specifico consulente e quella specifica azienda. È una proprietà dell'occorrenza di una eh, eh, relazione. Allora, questo come lo si rappresenta? Lo si rappresenta esplicitando, di fatto facendo nascere dal nulla una classe, che è anche una relazione, che è anche un'associazione. Vedete che si chiama nello stesso modo l'associazione e la classe. Perché l'associazione di per sé è solo un link, l'abbiamo sempre descritta solamente come un link. Ma a sua volta questo link può avere delle proprietà, quindi in quanto tale può essere classe anche lei. Può essere vista come una classe. Allora qui cerchiamo un pochino di, bar di barcamenarci, nel senso che disegniamo una classe, disegniamo un link, e poi diciamo, guarda che in realtà sono la stessa cosa, sono due modi di vedere la stessa cosa. Però potendolo chiamare anche come classe, posso dare delle, degli attributi, ad esempio, che si applicheranno ad ogni occorrenza di questa relazione. Che non è molto diverso che spezzare la relazione in due facendo ponte su, questa, su una classe ulteriore, vera, che in questo caso è stata chiamata contratto. Allora, questo è un contratto che lega un consulente a un'azienda, che lega un consulente con un'azienda e quel contratto ha un determinato costo. Sono la stessa cosa. Sopra ce la siamo cavate in fretta sotto abbiamo creato un nuovo concetto ecco, se questo concetto è importante nel nostro modello, è preferibile questo perché possiamo agganciarci a altre cose se invece è marginale allora la versione di sopra è più rapida è più sintetica no? ci dice, vabbè, poi serve con l'informazione, ma non pensarci più di tanto perché il focus della modellazione è da un'altra parte sono equivalenti a queste due notazioni fate solo attenzione alle molteplicità no? perché qui appunto consulente poi lavora per molte aziende consulente si traduce in consulente lavora per molti contratti ciascuno di questi contratti è fatto con un'azienda sola idem lato azienda quindi questo uno qui è vincolato al fatto che quando un contratto, quel contratto è relativo a un consulente specifico e questo contratto può essere uno dei tanti contratti che una determinata azienda stipula. Ok. Appunto, um, no, no, non, non entriamo nei dettagli di questo. Ecco, l'ultima... Restrizione sulle associazioni di cui parliamo prima di parlare, prima di passare all'esercizio è in realtà la più difficile che è la cosiddetta generalizzazione o specializzazione, oppure per chi di voi arriva da programmazione oggetti, ereditarietà, è quella che dice che un oggetto è un tipo particolare di un altro oggetto. Cioè io definisco una classe di oggetti che sia fatta di oggetti che ho già, ma verdi. No. Ma che hanno qualche cosa di particolare in più. Di cui so dire qualche cosa di più. Dire qualche cosa di più significa che gli oggetti specializzati, avranno, potranno avere delle proprietà in più, oltre a tutte quelle che hanno gli oggetti generici da cui derivano. Se io parlo di una classe mobile, e poi dico mobile può essere una sedia, una sedia è un tipo di mobile, una sedia è una specializzazione di mobile. Tutto ciò che vale quando parlo di mobile, quindi il fatto che il mobile può essere in una stanza, partecipa a certe relazioni, il fatto che il mobile è fatto di un certo materiale, quindi avrà una proprietà che indica il materiale, il fatto che il mobile abbia un certo prezzo, abbia un certo numero di inventario, sono tutte proprietà che valgono per il mobile e anche per la sedia, se la sedia è una specializzazione di un mobile. Quindi tutto ciò che vale per la classe generale vale anche sempre per la classe specializzata. Ma poi posso avere delle informazioni in più sulla classe specializzata. Ad esempio la sedia mi può dire quante gambe ha: 2 sotto 4. E se c'è seduto qualcuno sopra, quindi se partecipo a una relazione essere seduto con una persona. La relazione essere seduto non è propria della classe mobile, non è che ci si siede normalmente sopra gli armadi, no? Poi ciascuno che la propria, ma quindi noi parliamo di classe generale e classe specializzata, oppure di classe padre e classe figlio, per indicare quella più specializzata. E questo è il classico esempio di una persona che, della quale conosciamo nome, cognome e codice fiscale e... Poi c'è un impiegato. Un impiegato non è che una persona speciale, è innanzitutto una persona, ma oltre ad essere una persona ha anche delle informazioni in più, in questo caso avrà, si spera per lui, uno stipendio. E uno studente anche lui una persona speciale, nel senso che è una persona, quindi ha tutte le proprietà che hanno tutte le persone del mondo, e par può partecipare in tutte le associazioni, le relazioni che definiremo a livello di persona, ovviamente, ma in più ne ha altre sue. Allora, questa, questa si indica la relazione più forte. Diciamo anche che uno studente è una persona, stiamo usando il verbo essere, molto forte. Eh? Il verbo essere identifica, dice che cosa sei tu. Non che cosa hai, che cosa fai, a che cosa sei collegato. Che cosa sei, qual è la tua natura. Quindi dire che io sono un'istanza di studente, automaticamente dice anche che io sono un'istanza di persona. Se dovessimo vederlo insiemisticamente, l'insieme degli studenti è un sottoinsieme, dell'insieme più ampio di tutte le persone. Tutte sono persone... Alcune sono anche studenti, ma non puoi essere studente se non sei anche persona. E quindi tutto ciò che può fare una persona può farlo anche uno studente. Ci sono cose che uno studente può fare, una persona generica invece no. Quindi è l'unica associazione tra classi che in realtà mescola le istanze. È un po' particolare questo, no? perché appunto un'istanza di studente... Non, in una situazione come tutte quelle precedenti c'era un'istanza di questo che era in collegamento con un'istanza dell'altro, avevamo due istanze diverse. Invece qui no, qui stiamo dicendo che un'istanza di studente è anche istanza di persona, non ho due istanze diverse che sono collegate tra di loro. Le identifico, sono la stessa cosa. In certi momenti li posso vedere come persone, in certi momenti mi fa comodo vederle come studente, come la sua versione più specializzata. La freccia, ah, è il motivo per cui si chiama generalizzazione, punta verso l'alto, punta verso la versione più generale. Per cui se voglio vedere come può essere specializzata una classe, devo andare controcorrente, verso il basso, no? in direzione opposta alle frecce. Leggiamola pure come è un, leggiamola come verbo essere questa freccia qua, triangolo bianco. Studente è una persona, l'impiegato un è una persona, con tutta la forza del verbo essere, usato come identificatore. Eh, poi, poiché è molto importante questa eh, relazione, di solito c'è tutta una terminologia associata, no? quando si parla appunto di la classe sopra, la classe sotto, si parla di padre, di figlio il padre è quello generale, il figlio è quello specializzato. Eh, si può anche parlare di superclasse, quelle sopra, o sottoclasse, quelle sotto, quelle più specializzate. Si può parlare di ehm, antena, classe antenata, cioè un padre oppure il padre dei padri, o classe discendente, cioè il figlio diretto oppure il figlio del figlio del figlio. Si usa un po' la terminologia della degli albi genologici, per descrivere questo tipo di relazione. Relazione che tra l'altro è di tipo eh, transitivo, nel senso che se io sotto impiegato avessi dirigente, che è un impiegato, ma probabilmente ha qualche informazione in più, tipo l'elenco delle persone che gli dirige, dirigente è un impiegato ed è anche una persona, quasi tutti, tanti. Eh, anche se non c'è una freccia esplicita tra dirigente e persona lo è perché se io sono impiegato sono anche una persona quindi è una proprietà che ha natura transitiva, completa, forte e questo è ciò che ci permette all'interno dei sistemi informativi di gestire in modo comune alcune parti e in modo speciale altre Adesso poi magari proviamo a vederlo negli esempi. Vabbè, qui fa vedere un esempio di retarietà, che la prende molto da lontano, la prende dalla, delle specie viventi, che possono essere animali o vegetali. Tra i vegetali ci sono i fiori, gli esseri umani sono animali, se abbiamo detto di leggere la parola verbo essere, quindi... E tra gli esseri umani ci sono i venditori, i clienti, e i venditori potrebbero essere i venditori di fiori. Quindi poi ci sarà da qualche altra parte una relazione che questo venditore di fiori vende il fiore da quell'altra parte qui. Adesso qui chiaramente è un po' ampio, no? Faticherei a capire un sistema informativo quali operazioni può fare a livello di specie vivente. Cioè, certo, lo possiamo sempre fare, possiamo sempre ricondurci al tutto, no? A una super, super super classe che si chiami tutto no? eh, alcuni linguaggi hanno proprio predefinita una classe che si chiama spesso si chiama thing cosa <ride> qualunque cosa da cui tutti possiamo dire siamo un caso particolare io sono una cosa eh, va bene una no, tenda è una cosa eh, si sì, va bene lo stesso siamo tutti delle cose va bene no. poi che informazione è associata con la cosa nessuna no? eh, quindi si può sempre fare un esercizio di questo genere ma rischia di essere fine a se stesso nel momento in cui le classi più alte, più astratte non hanno più rilevanza ai fini dell'operazione che il sistema informativo deve fare. Allora, mi interessa il sistema informativo parlare di animali, di esseri umani in generale? Beh, di umani, animali forse no, di esseri umani, magari chiamiamo persone, questo sì. Perché mi interessa avere un livello per descrivere le persone, indipendentemente dal fatto che siano clienti, lavoratori, fornitori o altro. Allora quel, questo livello mi interessa ancora, probabilmente so che cosa scriverci dentro. Qui. Blu. Però è eh, solo per farci vedere un esempio di un diagramma delle classi, un diagramma di ereditarietà, a questo punto lo chiamiamo, eh, o specializzazione verso il basso, o generalizzazione verso l'alto, o ereditarietà dall'alto verso il basso, useremo questi termini. Ok, ehm, questo lo lasciamo per un'esercizio della settimana prossima, quindi, questo è diciamo, il dizionario grafico no? con cui proviamo a costruire i modelli delle nostre i modelli concettuali dei nostri sistemi informativi. Allora, io per provare a fare un esempio insieme a voi. Anziché inventarmi qualche cosa, io mi vado a prendere l'ultimo tema d'esame che è stato dato. Tanto così non, non si comincia mai troppo presto di fare temi d'esame. E ovviamente lo andiamo a trattare. Vedete che dei temi d'esame, una delle domande sono quelle di quest'anno, sono in formato leggermente, leggermente diverso. Ma una delle domande è si definisce il modello concettuale? E quindi questo possiamo già cominciare a farlo. È l'ultimo, quello di quando era? Il 9 settembre. Okay. Allora, leggiamo questo testo che ci descrive un caso applicativo di un sistema informativo ipotetico e semplificato, beh, a misura d'esame. E poi proviamo a ragionarci ancora in modo parzialmente intuitivo. Poi, la prossima volta ci proverete in laboratorio, faremo esercizio in aula. Così cerchiamo di esaurire un pochino la metodologia. Allora dice: Le prenotazioni e le permanenze alberghiere seguono una lunga procedura. Quindi stiamo parlando di alberghi e di prenotazioni. Inizialmente il cliente esegue la prenotazione, che può avvenire in due modi. La prenotazione può avvenire dal telefono tramite un operatore del call center, oppure la prenotazione può avvenire direttamente sul sito web. Dopo la prenotazione, fino a una settimana prima della data prenotata, è possibile cancellare la prenotazione senza alcuna penalità. Dopo tale scadenza è ancora possibile cancellare la prenotazione, ma in tal caso viene addebitata una penalità. L'eventuale cancellazione, che sia prima o dopo la scadenza di 7 giorni, può avvenire in uno dei due modi indicati sopra, quindi al telefono oppure sul sito web. Il giorno della scadenza, quando il cliente si presenta all'albergo, l'addetto alla reception registra l'arrivo ed assegna la camera. È possibile che il cliente non si presenti, senza aver cancellato, e in tal caso il sistema automaticamente registra... Un evento detto no show e addebita una penale al cliente, tipicamente trattiene nella caparra oppure fa pagare la prima notte. Il giorno di fine della prenotazione, quindi il giorno in cui l'utente se ne va, il cliente si reca alla reception ed effettua il checkout che viene registrato dalla alla reception e a questo punto il sistema addebita il pagamento dell'intera permanenza al cliente. Così, una storiella breve, semplificata, perché poi immaginate quanti casi abbiamo dimenticato. Il cliente che a metà si, si, si lamenta che la sua camera non gli piace, la vuole cambiare, esce il giorno prima... Vuole... Vabbè, questo è. Qui sono descritte tante cose. C'è un aspetto di processo, ci sono delle cose che avvengono in un certo ordine, ci sono degli attori, persone che interagiscono col sistema. E ci sono dei concetti. Queste tre cose sono tutte mescolate, ovviamente, tra di loro. Noi dobbiamo fare lo sforzo di separarle. E oggi ci dobbiamo occupare dei concetti. Quali sono i concetti che vengono maneggiati da questo sistema e quali sono le informazioni associate a tali concetti e le relazioni che avvengono tra tali concetti. E dobbiamo farlo sapendo che cosa succede... Ma non, lo stiamo, non, non andremo a rappresentare che cosa succede, chi fa che cosa. Il fatto che le cose vengano fatte via web o al telefono non ci interessa, parlando di modello concettuale. Ci interesserà sicuramente parlando poi di modello operativo, di flusso dell'operazione, assolutamente, di attore, nel senso che poi un conto è se la prenotazione la fa l'uomo che risponde al telefono, un conto è se la fa l'utente che si collega al sito. Allora sono due modi diversi di fare le cose. Ma il come faccio le cose, ma neanche che, che cosa faccio, in questo momento non mi interessa. Mi interessa quali sono i concetti, le informazioni su cui si dovrà reggere il sistema informativo di questo albergo. E allora vado a cercare le parole. Questo è già scritto in modo facile. È scritto in modo facile perché... Non mi pare di trovare dei sinonimi, nel senso che il cliente è sempre chiamato cliente, ad esempio, no? e la camera è sempre chiamata camera, perché invece se uno, perché chi ha scritto ha già fatto attenzione a questi aspetti, non per, in esame, non, non. ma nei casi reali, come vedrete vedete settimana prossima esercitazioni, il primo... Il primo ostacolo è quello di identificare quali sono i termini che hanno significato uguale da quelli che hanno significato diverso. Cioè, cliente e utente, è la stessa cosa? Camera e stanza, sono la stessa cosa? Forse sì, ne siamo abituati, ci hanno insegnato a non fare i temini, che è brutto ripetere tante volte le stesse parole, vai a cercare un sinonimo. Eh, però poi quando devo poi rappresentare il sistema, il sistema informativo e trovare il concetto astratto a cui mi riferisco, ne devo scegliere uno. Allora, in questo caso mi sembra, proviamo un po' a vedere quali sono i concetti su cui il sistema informativo dovrà lavorare. Eh, L'ho già detto uno, cliente. No? Sicuramente sarà una delle nostre classi, devo parlare del cliente, devo rappresentare i dati del cliente. Devo sapere se il cliente in questo momento ha una camera prenotata oppure no. Giusto? Ci sono le camere, che sono il motivo per cui l'albergo esiste. Allora qui scegliamo cliente. La camera compare solamente qui, eh, che è giusto, nel senso che nel momento in cui voi fate una prenotazione ad un albergo, non vi viene data, o almeno non, vi viene, non viene decisa nel momento della prenotazione, qual è il numero di carica, camera in cui sarete. Questo lo decidono all'ultimo giorno, sul momento. Tipicamente la sera prima fanno le camere per, per il giorno dopo. No? Perché magari, per, per ottimizzare no? l'uso delle camere, se vi danno già quella camera lì, magari quella camera lì serviva perché c'era una persona che andava via il giorno dopo, e quindi se vi spostassero in una camera diversa, col vostro, con la vostra permanenza, riuscirebbero a incastrarvi meglio. Quindi vi danno, voi prenotate una tipologia di camera, due letti, quattro letti, fumatore, non fumatore, eccetera, loro ovviamente devono garantire che ci sarà una, una camera disponibile, almeno una, di quella tipologia, ma poi quale sia il numero, normalmente lo sapete quando arrivate lì sul momento. O al massimo dovete telefonare il giorno prima per poterlo negoziare, ma non fa parte della prenotazione. Fa parte dell'assegnazione, che è una fase diversa. Poi quali sono le altre, gli altri termini, gli altri concetti su cui lavoriamo? Non sento, prenotazione direi. Prenotazione: addirittura hanno detto prenotazione, prenotazione, e eh, questo qua è il best seller. Eh? Prenotazione, prenotazione, prenotazione. E poi c'è un altro concetto che è la permanenza, no? La permanenza che è quello che, diciamo così, nasce nel momento in cui io mi presento e termina nel momento in cui esco, che è una cosa diversa dalla prenotazione, è eh, se vogliamo l'espletamento di ciò che avevo prenotato. Eh. Metto questo lellino terribile, scusatemi. Questi mi sembrano i concetti principali. Poi ce ne sono altri, però vediamolo: andiamo diciamo, con i cauti, nel senso che qui parla di penale. Sì, allora la penale è un oggetto a sé stante o è una proprietà della prenotazione? Probabilmente ha più una proprietà, è un valore associato con la prenotazione lì. Non è una cosa che vive di vita sua, non è che parla ah, la penale. Penale di chi? Rispetto a che cosa? Scusa? Non si stava la mano? No, non so, no, beh. Allora, come proviamo allora, Proviamo a rappresentare, quindi, questi quattro, finora abbiamo cinque, concetti principali, mediante classi, e poi ci chiediamo quali sono le informazioni associate e quali sono le relazioni tra questi, ed eventualmente gli attributi di queste informazioni. Nel farlo non possiamo... Non farci degli esempi su come funzioneranno le cose, quindi non fare degli esempi, sul, o fare almeno dei ragionamenti sul flusso delle operazioni e sugli attori che condurranno questo flusso. Ma poi nel modello concettuale non rimangono più. È chiaro che il modello concettuale sarà coerente con una certa visione che avevamo in mente del processo. e Quindi sarà coerente col processo quando impareremo a disegnarlo. E da sola non c'è un modello concettuale giusto e uno sbagliato. Sono modelli concettuali che sono non sono coerenti, beh, può esserci sbagliato perché magari sono degli errori logici, ma se no eh, può... il risultato finale di tutti questi esercizi è sempre libero, sempre aperto, sempre. Sia qua in... che all'esame, ovviamente, perché dipende come uno imposta il ragionamento. La proprietà principale che si va a cercare è la coerenza di ciò che si fa. Allora, per disegnare queste cose... Noi useremo, voi userete anche in laboratorio, un programmino. Ci sono vari programmi, dal gratuito al pagamento a quello che si pianta ogni 3x2, a quello che invece è uso professionale, eccetera. Che supportano i progettisti, gli analisti nel creare, eh, diciamo così, disegni, diagrammi UML. Alcuni sono strumenti di puro disegno, quindi non capiscono niente hanno le forme dell'UML, ma un po' come Visio, un po' come PowerPoint, non capiscono cosa stai facendo. Altri sono strumenti addirittura di generazione automatica del codice, per cui tu disegni le tue classi e poi lui ti genera, ad esempio il codice Java o C Sharp, che corrisponde alle classi che hai disegnato. E addirittura andando avanti e indietro, nel so senso che se modifichi la classe ti va a modificare il diagramma, o cose di questo genere. Quindi tra questi due spettri estremamente... Tra, cioè, tra questi due estremi estremamente differenti dello spettro dal disegno puro a di fatto integrato con la programmazione ci sono degli strumenti che hanno delle capacità intermedie alcuni magari appunto come allora noi eh, ti danno alcune funzioni gratuite altre a pagamento l'anno scorso abbiamo, abbiamo fatto un minimo di scouting di, abbiamo provato un po' di questi tool e ne abbiamo trovato uno forse poco noto cioè, anche perché è difficile dire il nome ehm, che ha in forma gratuita le funzionalità che servono a noi non altre ma quelle che servono a noi sì Quindi... allora quello che troverete in laboratorio e potete tranquillamente anche scaricarvi e installarli è Asta Community c'è una cosa che ovviamente si scarica, è un applicativo scritto in java eh, ma quando qui c'è questo astah.net, Asta, quando andate allo scaricamento, scaricate la versione community, non quella professionale, anche quella a pagamento, quando la installate vi installerà il programmino, poi vi chiede se volete anche installare la, la, la JR, la macchina virtuale Java, se, se avete già Java installato sulle macchine perché magari avete fatto corsi di programmazione, è inutile reinstallare Java e Altrimenti, invece, non stava lui ma nel dubbio. Al massimo, mi mangia un po' di mega di disco. Ma. E questo ci permette di creare dei progetti all'interno dei quali creare dei diagrammi. E qui ci sono varie tipologie di diagrammi, diagramma delle classi, diagramma dei casi d'uso, macchina stati, diagramma delle attività, diagramma delle sequenze, eccetera, eccetera. Questi sono disponibili anche nella versione community gratuita, questi invece sono, eh, come vedete, sono disabilitati, sarebbero disponibili solamente nella versione a pagamento. A noi serve partire dai diagrammi delle classi. Quindi creiamo un nuovo diagramma delle classi, E mi viene presentato un foglio bianco in cui posso andare a disegnare le mie classi, che sono rappresentate ovviamente da questi scatolini tra scomparti. La, classe, la prima classe abbiamo detto che è il cliente, la seconda classe che mi interessa era la prenotazione, giusto? Poi cosa avevo? Uh, la camera e la permanenza, camera, permanenza, Con queste quattro prenotazione, permanenza, cliente, camera. Quindi abbiamo qui. Questo PKG nell'angolino dice che queste classi lui le sta definendo in un package generico. Non interessa se queste classi dovre, dovessimo domani far diventare classi di linguaggio di programmazione per cui dividiamo in package o in gruppi, anche gerarchicamente annidati. Ma... Guardate a sinistra cosa è successo. A sinistra ha creato degli oggetti structure all'interno del progetto ha creato un oggetto di tipo diagramma che è questo disegno e poi quattro oggetti di tipo classe che sono la camera, il cliente, la permanenza e la prenotazione se noi creassimo possiamo anche farlo un altro diagramma delle classi in cui far vedere un'altra parte noi potremmo riusare gli stessi oggetti, perché magari per far vedere un'altra parte del sistema informativo, gli stessi oggetti che avevo già definito nel primo diagramma. Cioè questi oggetti sono oggetti che fanno parte del modello, non fanno parte del disegno. Io quando creo un oggetto nuovo, creo innanzitutto un oggetto a livello di modello concettuale e poi lo piazzo graficamente su un diagramma. Quando faremo il diagramma delle attività, eh, vedremo che gli stessi le stesse classi saranno quelle che agiscono. Gli oggetti del modello sono sempre loro, sono condivisi tra i vari diagrammi. I vari diagrammi sono delle viste diverse, alcune statiche di dato, altre di processo, eccetera, su oggetti che sono gli stessi, che sono condivisi. Qui facciamo attenzione, ad esempio, quando facessimo un altro diagramma, a non creare una nuova classe e chiamarla di nuova camera in questo caso, per fortuna, se ne accorge. Però il modo giusto non è quello di creare un nuovo oggetto con lo stesso nome, ma è quello di, in questo caso, di trascinare una nuova vista di quell'oggetto che già ho. Così come è molto diverso cancellare un elemento quando dici... Voglio cancellare questa camera, vedete che il delete ce ne sono di due diversi. Cancella dal modello, cancella dal diagramma. Cancella il diagramma me la cancella da qui, ma la rimane. Mentre classe 4, voglio che me la cancelli proprio dal modello. E quindi scompare dal modello e ovviamente a tutti i diagrammi che la usavano. Quindi noi usando gli artefatti grafici, cioè dei diagrammi, stiamo gradualmente costruendo un modello, che è invece l'informazione che ci serve. Class Diagram 0, diamogli un nome che sia più furbo del Class Diagram 0, Class Diagram Albergo, Prenotazione. ecco, sui singoli oggetti cosa abbiamo? Qua sotto, come sempre, ci fanno vedere tutte le possibili proprietà che possiamo dare sugli oggetti. Per ciascun oggetto possiamo andare a riempire gli attributi o le operazioni cliccando sugli attributi sul pallino giallo e eh, per l'operazione sul pallino verde che ci aggiunge una nuova riga. Noi le operazioni non, non ne vogliamo, non le abbiamo, quindi le possiamo cancellare. Non le useremo mai nel nostro modello concettuale. Gli attributi sono i dati, no? di cui siamo a conoscenza e che vogliamo che siano rappresentati quindi ad esempio il cliente eh, l'informazione che avremo sarà il nome, cognome e nome di questa persona quando uno prenota deve dare il nome, giusto? quindi avrà un attributo che sarà il cognome di tipo sarà una stringa il nome, clicco sul giallo, me ne da uno nuovo, nome, posso anche scriverlo qua direttamente, due punti string, li posso andare a riempire le proprietà che sono qua sotto, oppure scrivere direttamente qua. E poco altro, perché al lato della prenotazione. Poi ho le prenotazioni, eh? diciamo che il secondo oggetto importante era quello della prenotazione. La prenotazione che cos'è? Qualche cosa che innanzitutto è legata a un cliente, non esiste una prenotazione se non un cliente che prenota. E poi ha delle informazioni di suo eh, che sono se non altro la data di inizio, la data di fine e il tipo di camera? meno di così non riesco a immaginarne e sì, forse anche il prezzo offerto, Prenotato per Toteo quindi la prontazione avrà sicuramente abbiamo detto la data di inizio che è una data. La fine, che è una data. E questo tool ci suggerisce di usare i tipi di dato del linguaggio Java. Tanto a questo punto siamo a livello di documentazione, non, non, non ci interessa, se, ma però visto già, che già ci sono, tanto vale usarli, piuttosto che inventarcene degli altri nostri. Poi abbiamo detto che inizio a definire tipo camera, e qui è un po' più difficile. Non ho un tipo predefinito, cosa sono i tipi della camera, boh, ci pensiamo tra un attimo. Sicuramente l'informazione che ci serve non è, non è sicuramente un intero, come dice lui. Eh, sarà un elenco tipi camera o qualcosa del genere e poi eh, inizio tipo, tipo camera e abbiamo detto l'importo no? il costo che è una valuta, un valore tipo valuta. Dimmi. La allora, non ho capito, scusa. Se metto l'inizio e la fine della prenotazione, cosa mi serve la permanenza in giorni? No? no, la permanenza non è la permanenza in giorni, questo. Questa entità qua rappresenta le informazioni sul fatto che la persona sia andata lì e dorma nella camera 3. Okay. Se c'è o meno. Perché io potrei avere una prenotazione che poi viene annullata oppure la persona non arriva e quindi non, non corrisponde a una permanenza effettiva. Okay, sì. non, non rappresenta il numero di giorni permanenti. Il numero di giorni permanenti ovviamente è la differenza tra queste due date, meno 1. Allora, relazione tra cliente e prenotazione quali sono? Ebbene, eh che un cliente allora, come creo le, le relazioni lo posso fare o prendendo questa freccia qua che è association, oppure un sottotipo dove qui abbiamo le nostre care aggregazioni o composizioni. Questa è in realtà una relazione normale, posso anche andare a prenderla direttamente un attimo, che bravo. Evidenziando, la, la, avvicinandomi a uno dei lati della classe, compare già l'invito a creare una, una relazione. Se io clicco sulla frecciolina che ci sono a fianco, mi fa cambiare il tipo di relazione che voglio, se no parto con questa che è una relazione semplice, la tiro verso prenotazione e lui l'aggancia. Questa è una relazione su cui poi posso andare a modificare i ruoli, in questo caso aspettate, prendere un po' più di spazio nel caso in cui in questo caso non ci serve, però ricordate, i ruoli, posso andare a scrivere i ruoli o le molteplicità. La molteplicità la voglio specificare, nel senso che la prenotazione ha senso se c'è almeno un cliente. Quindi da questo lato, anzi esattamente un cliente. Da questo lato la molteplicità, vedete qua mi fa già vedere solamente i tipi che hanno, i valori, le combinazioni di valori che hanno un senso, quelli che dicevamo prima. Esattamente un cliente. Uno. Mentre la molteplicità da questa parte beh, dipende da come definiamo cliente. Se definiamo cliente è una persona che abbia fatto almeno una prenotazione, oppure può essere nel nostro database clienti anche se non ha ancora fatto nessuna prenotazione. In realtà se non ha fatto nessuna prenotazione mi chiedo come faccio a conoscerlo, quindi sarei del tipo 1 infinito. 1 di sicuro, poi speriamo anche di più. E poi diamo un nome a questa relazione che potrebbe essere prenota. volendo qui ci sono tutti altri proprietà che potete andare a mettere sul lato A, come i vincoli sul lato A, i vincoli sul lato B, la forma della freccia sul lato A, B, eccetera, ma raramente ci servirà ad entrare così fine. Poi cosa abbiamo ancora? Eh, la permanenza, allora, qui abbiamo fatto la prenotazione. La prenotazione eh, nel momento in cui lo, eh, potremmo anche volendo dire, mi viene in mente adesso, la data in cui la prenotazione è stata fatta. Cioè, oppure no, Beh. di solito sì, per sapere oh, ho quando, chi ha prenotato prima, chi ha prenotato dopo, litigate, eccetera. Dopodiché, a un certo punto arriva la data di inizio. Alla data di inizio può succedere, può succedere che l'utente si presenti e quindi prenda possesso della camera e quindi avvii una permanenza, oppure può succedere che l'utente non si presenti e venga comunque addebitata la penale. Oppure prima della data di inizio invece la prenotazione può venire annullata, può venire cancellata, senza penali. Rimaniamo così per ora. Nella realtà, nel senso che cancellare una prenotazione significa farla sparire. Nella realtà, in un sistema informativo, non si cancella mai niente. Mai. In un database non si cancella mai. Delete, dimenticatevelo. Perché serve sempre saperlo. L'anno scorso quante prenotazioni avevamo che sono state cancellate? E b, l'ho cancellata, ah, bravo. E a livello operativo non ti serve più, ma a livello manageriale sì. E chi è che l'ha cancellata? E non lo so, cancellando la prenotazione si è portato via anche il nome. Ehm, quindi di solito ci sono dei campi di servizio booleani del tipo valido, non valido, cancellato, non cancellato che ci permettono di andare a, così, mantenere registrata la prenotazione anche se poi non la consideriamo più valida. Ma vabbè, questo è un dettaglio. Dicevamo, all'inizio della prenotazione, se la persona arriva, di fatto inizia un periodo di permanenza. Qui c'è una relazione forte tra permanenza e prenotazione, che dice che una permanenza è associata esattamente a una prenotazione, cioè quando quella prenotazione entra in essere arriva la persona e quindi attraverso questa è arrivato il cliente. Non mi serve una relazione tra permanenza e cliente, perché la permanenza è associata esattamente con una prenotazione quella prenotazione è associata esattamente con un cliente, quindi ci arrivo direttamente, mentre invece. La, la permanenza può esserci o non esserci relativamente a una data prenotazione perché se la prenotazione si esplica se la persona arriva allora ci sarà la permanenza anche se no questa, in questa permanenza che cosa vado a scrivere? vado a scrivere se non altro il fatto che beh, la persona è arrivata ma questo dovrei già sapere la persona a quale stanza occupa, quindi sicuramente gli posso dire che camera gli ho dato, che è un oggetto di tipo camera, in quale camera ti ho messo e, che ne so, quanto hai preso dal minibar, no? Cioè dati, informazioni in più che nascono nel momento in cui tu vivi la tua permanenza. Quindi dal minibar hai preso determinati soldi, hai fatto o non hai fatto colazione, devo debitarti delle cose, cioè cose che mi servono per poi eh, gestire la tua permanenza e alla fine farti il conto. Quindi la camera è ovviamente associata alla permanenza. E ti dovrò dare una camera, quindi una permanenza è collegata a una specifica ben precisa camera, mentre una camera eh, ovviamente potrà essere usata per più permanenze diverse. Quindi eh, parte, no. Beh, qui nessun, non c'è nessun vincolo da uno infinito. Cioè la camera potrebbe anche teoricamente non essere usata mai, oppure essere usata più volte. Ciò che noi sappiamo della camera l'abbiamo deciso prima, nella fase di, di, di prenotazione, cosa che non emergeva dal testo: che le camere sono di diversi tipi. Quindi io ho un elenco di camere. Che, da che cosa identifico ciascuna camera? La identifico col suo numero, ad esempio, il numero di camera, la camera di 13, e dal tipo. A camera 13 è una camera a due letti non fumatori che fa parte dell'elenco del tipi delle camere che avevo definito prima. Quindi prima mi ero inventato un tipo di oggetto, a questo punto lui lo conosce. Addirittura se andiamo a vedere, lui mi ha creato qua una classe, elenco tipi camere, cioè, dicendo per te ho capito che esiste nella tua testa un concetto che è l'elenco dei tipi delle camere crea una classe corrispondente. Una volta che la classe è creata la posso usare per specificare il tipo degli attributi. Questo qua non ci interessa, in questo diagramma, ma in qualche altro diagramma spiegheremo che l'elenco di tipi della camera in realtà contiene tanti tipi e ciascun tipo conterrà degli attributi che sono il numero... ma possiamo anche metterlo, tanto ci sta ancora. Questo elenco tipi camera, spieghiamo un po' come è fatto... Dovrà avere, ad esempio, per ogni camera, non mi piace tanto il nome, poi lo, chiamo, lo cambiamo, eh, numero di letti, fumatore non fumatore, boolean, vista mare, boolean. Facciamo panoramica in generale, ma non necessariamente il mare. Perché poi magari se è panoramica la faccio pagare un po' di più e boh altri, altri attributi che ci vengono in mente non mi piace tanto l'elenco tipi camere perché a questo punto, questa parola elenco eh, lo cambierei come tipo camera ma visto che i nomi qua i nomi delle classi li abbiamo dati tutti al astratto singolare Quindi lo chiamo tipo camera e Essendo il tool minimo furbo, me l'ha modificato in tutti i punti in cui l'avevo scritto. Proprio Perché non è un disegno, sono delle viste su un modello che sto via via costruendo. E ovviamente quando dico che la camera è di un certo tipo, eh, c'è un collegamento tra queste due classi. Qui, che è il tipo. forse bisognerebbe ancora aggiungere qualcosa relativo ai pagamenti perché a un certo punto sia nel caso di prenotazione non, non espletata sia il caso di permanenza conclusa a un certo punto Tizio dovrà pagare Quindi questo pagamento, ma qui lo facciamo semplificato perché è tardi, diciamo che il pagamento è qualcosa che è legato sicuramente al cliente, è legato alla prenotazione, perché effettivamente è da qua che vado a prendere il costo. Non deve necessariamente essere legato alla permanenza, perché la permanenza è comunque legata alla prenotazione, per cui quando al giorno finale della permanenza dico, va bene, eh, no, no, mi serve in qualche modo, perché io devo prendere, fare il conto con il costo della prenotazione più le spese, ad esempio di minibar o di colazione che lui ha avuto, e sommarle in questo conto però qua non abbiamo adesso il tempo di, di, di, di entrare nel dettaglio dei dati relativi al pagamento di questa parte, ma sicuramente è un'entità che ci deve essere, probabilmente la parte sul pagamento, sul calcolo dei costi, meriterebbe un diagramma a parte, tanto questi diagrammi pensate che ne potete anche fare di più, tanto si sommano a livello di modello, e non è che dovete far stare per forza tutto nello stesso disegno. Facciamo dei disegni che sono ciascuno una vista, una fotografia, un'istantanea di un pezzo di ragionamento che vogliamo far vedere. Poi la stessa classe la riusiamo in un modello diverso e facciamo vedere altre relazioni della stessa classe. E queste relazioni tra di loro si sommeranno tutte all'interno del modello vero e proprio. Questo diventa poi il dizionario con cui costruire il linguaggio con cui descriveremo i processi, descriveremo i ruoli, descriveremo le funzioni, eccetera. Non lo faremo mai giusto al primo colpo. Nel senso che si inizia così, poi man mano che quando cominci a costruire i processi dici ah, mi manca un pezzo. Allora torno indietro, lo aggiungi, è un lavoro incrementale su più tavoli. Ok? Alla settimana prossima.